Sogno Barcellona, la Spagna, di scoparmi ogni mamma, di drogarmi in ogni stanza, di restare sempre in vacanza. Ehi, hey, sogno Barz. Se, se, se, se, sogno Barz. Ehi, hey, hey. ehi. Sogno balsa, se, se, sogno balsa, sogno balsa, sogno balsa. Restare sempre in fattanza. Fumo questa erba fragranza. Questa tipa mi ammazza. Questa è balsa. Ah, ah. Sogno, sogno, sogno, sogno balsa. Prendo un volo all'Italia, al campo, no, passami la palla. Sono messi senza la maya. Sogno Barz Se, se, se, se Sogno Barz Ehi, ehi hey, hey. Sogno Barz Se, se Sogno Barz Sogno Barz Sogno Barz Ehi, hey. visita guidata Con una spagnola ambiaca Questa discoteca è movimentata Musica di Cristo sono nella la Sagrada Sogno Bars, se, se, se, sogno Bars, ehi, hey, hey. ehi Sogno Bars, se, se, sogno Bars, sogno Bars, sogno Bars, ehi hey. Sogno Bar Barcellona, La Spagna, di scoparmi ogni mamma Di drogarmi in ogni stanza, di restare sempre in vacanza, ehi hey.